Se usiamo Chrome, Google ci mette a disposizione la ricerca vocale, tramite questo tastino a forma di microfono. Se lo premiamo, non dobbiamo digitare la nostra ricerca, ma la possiamo dettare. Facciamo un esempio, preparare torta al cioccolato. Come vedete, riconosce molto bene la nostra voce e ci dà subito i risultati della ricerca. Oltre a questa funzionalità, abbiamo anche i comandi vocali. Facciamo subito qualche esempio. Previsioni meteo domani. Previsioni per domani a Castellammare di Stabia. 22 gradi e parzialmente nuvoloso. Oppure, quando è nato Napoleone? 15 agosto 1769. Agliaccio, Francia. Quanti anni ha Mare Kamsik? 25 anni. Naviga fino a Bologna. Bologna dista 5 ore e 26 minuti dal luogo in cui ti trovi in auto. Ecco le tue indicazioni stradali. Come avete visto ci risponde, mostra come primo risultato la risposta e in alcuni casi ce la legge anche. Questi sono solo alcuni semplici esempi dei comandi vocali di Google e in alcuni casi possono risultare molto utili.